Pesci, oggi per voi è un oroscopo particolare. Se da tempo avete sogni ricorrenti, sappiate che la vostra vita sta per giungere ad un tragico epilogo. Ma non temete, Progetto Zodiaco è la vostra ancora di salvezza. Chiamate Progetto Zodiaco per riallineare i vostri astri. Oi Francesco, ti prego vieni qua subito. Allora? Che mi devi dire? Eh, a allora. me Stamattina stavo ascoltando l'oroscopo, come tutte le mattine, no? Poi quando arrivano al mio segno Dicono che se vado avanti a fare questi sogni mi succederà qualcosa di orribile E che io non riuscirò a porci rimedio da solo Però alla fine del programma hanno parlato di questa... Questa... Società Zodiaco E dicevano che potrebbe aiutarmi a risolvere il mio problema Tu cosa ne pensi? Allora... Mm, cioè, tu lo sai per me oroscopo, previsioni ste robe, sono tutte cagate, no? Ok, scusami, non è che adesso ti sei messo veramente in testa di chiamare sti zodiaco qua. Giusto? Beh. Dai, allora. Io scusa, io non ne voglio sapere niente, ok? Non ne voglio sapere niente. L'importante è che mi prometti una cosa. Non fare cagati, prego. Va bene. zodiaco, servizi per il riallineamento degli astri. Se desidera aderire al progetto, le chiedo di comunicarci tramite sms il suo indirizzo. Riceverà per posta un pacco contenente le pratiche istruzioni per avviare la procedura di espiazione. Grazie e arrivederci. Ben sveglio, signor Cavalieri. Mi rincresce per le modalità con cui siamo arrivati a questo, ma vede affinché il suo riallineamento degli astri e il suo processo di espiazione siano efficienti, è necessario il suo totale coinvolgimento emotivo. Dove sono? Non importa dove si trova, L'importante è perché lei si trovi qui. Affinché il processo sia efficace, è necessario che lei faccia una cosa. La prego, mi segua. Su, su, venga! Avanti, signor Cavalieri, venga! Avanti, su, si avvicini. Su, venga, venga. La colpisca. La colpisca! Non è la prima volta. Andiamo! Sì. Mi pare che lei sia giunto al capolinea, signor Cavalieri. Ha concluso il suo processo di espiazione. Espiazione per lei e per tutti quelli come lei. Stolti, superstiziosi, violenti. Siamo ovunque nel mondo, per lei e per tutti bella